Buongiorno, voglio presentarvi oggi un libro di un grande poeta rimasto poco conosciuto, si chiama Enzo Mazza. Lo faccio perché siamo vicini alla ricorrenza dei nostri defunti e Enzo Mazza ha lavorato tutta la vita, ecco qui il suo libro, eh, scrivendo poesie per il figlio prematuramente scomparso in un incidente di moto, eh, esattamente 40 anni fa. Chiedo scusa se per una volta presento un libro in cui sono anche coinvolto come curatore, ma il problema è che non si può restare senza conoscere questa voce così grande, di grande intensità lirica. E ve la voglio presentare con una delle tante poesie che Enzo ha scritto, soprattutto nelle dieci raccolte in eh, commemorazione del figlio, su questa giovane figura di adolescente teneramente scomparsa. Sono in grado anche di condividere lo schermo e di presentare questa poesia. Questa è una foto di Enzo Mazza nel suo studio, fatta da un amico, il figlio di un amico che si chiama Matteo Carnevali. E la poesia è questa. Il libro è Il canzoniere per Fabio e altre poesie, edito da Betti di Siena ormai pochi giorni fa. Molti subdolamente mi consigliano di non pensare ai morti, mi vorrebbero come un tempo di nuovo a un tavolo verde, con le mie carte da giocare, ed io li guardo in un trasalimento che non reprimo, stupefatto. Non pensare ai morti, non a te che sento vivo non tra i morti cancellati, polvere, e non il giallo d'una vecchia fotografia rivendica, io non pensarti né piangere nell'angolo dove dormivi, non accarezzare il tuo cuscino, il plaid, ciò che è rimasto, il cuoio della cartella, i libri, l'angelo sul letto. Molti non conoscono alcun dolore. Io muoio, potrei dir loro, ed essi sì. io morto non mi penserebbero. Grazie.